Ciao, sono Marco, sono a passeggio insieme al mio fedelissimo amico a Quattro Zampe in questo posto meraviglioso, in una mattinata straordinariamente bella. Voglio parlarti questa mattina di un aspetto estremamente vantaggioso, un altro aspetto estremamente vantaggioso dell'avere un obiettivo, di avere una meta prefissata, una visione chiara di dove stiamo andando nel nostro percorso di vita. Hemingway disse che davanti ai bivi più importanti della vita non c'è segnaletica e questo spesso è vero, ma di fatto la meta che tu hai prefissato nella tua testa è come una segnaletica che tu hai interiorizzato, ti darà comunque sempre la possibilità di aumentare la possibilità di indovinare il percorso da imboccare ogni volta che tu sarai davanti ad un bivio e perché capiterà di trovarsi davanti a dei bivi nella vita e chi ha vissuto già un pezzettino di storia come me passati 50 anni posso dire di aver vissuto un pezzettino di storia e ti assicuro che di bivi ne troverai tanti nella vita se sei giovane lo sai non lo sai se sei un po più maturo come me già lo sai ma se hai un obiettivo chiaro questo ti aiuterà moltissimo nella scelta della strada da imboccare davanti ad un'opzione di scelta molto limitata come quella di un bivio. Io ti voglio lasciare con questo panorama dietro le mie spalle che è a dir poco meraviglioso e raggiungo il mio fedele amico al quattro zampe che corso avanti e mi esorta a correre. Se vuoi commentare positivamente o negativamente questo video a me farà comunque piacere e se lo ritieni di valore poi condividilo. Continuo la passeggiata e ti saluto con un abbraccio. Ciao!